Browser 1 Progetto Il browser di progetto una struttura di cartelle virtuali di tutti i punti di vista, le leggende, orari, fogli, famiglie, gruppi e collegamenti nel progetto di Revit Architetture. È possibile comprimere ed espandere l'albero selezionando più io, icona. Aprire qualsiasi vista elencati nel browser di progetto semplicemente facendo doppio clic su di esso. 2 Barra di Stato La barra di Stato fornisce informazioni utili sui comandi e gli elementi selezionati, figura 1, 5. Oltre ai work set opzioni di progettazione e le barre degli strumenti, la barra di Stato visualizza informazioni sui comandi di scelta rapida da tastiera e le liste quale oggetto che avete selezionato. È anche particolarmente utile per identificare quando si sta per selezionare una catena di elementi. 3. Visualizza barra di controllo il view barra di controllo e in fondo a ogni punto di vista. Esso visualizza diverse icone a seconda del tipo di visualizzazione in cui si sta lavorando, figura 1, 6. Da sinistra a destra, si dispone di scala, livello di dettaglio, visual style, sun path, on barra off, shadows. On barra off, rendering mostra barra nascondi, solo in viste 3D, raccolto on barra off, mostra barra nascondi crop, blocco 3D view, solo in viste 3D, nascondi barra isola temporaneamente, mostra elementi nascosti, temporari visualizza modelli, un modello da esposizione analitica, evidenziare imposta spostamento. Si noti che alcuni di questi pulsanti di accesso vista proprietà che è possibile anche impostare nelle proprietà tavolozza. Viedcube come uno dei vari ausili alla navigazione in Revit Architetture, SIFI-ND Viedcube Viste3D. È possibile orbitare il tuo modello facendo clic e trascinando in qualsiasi punto della Viedcube. È inoltre possibile fare clic su qualsiasi faccia, angolo, o il bordo del Vietcube di orientarsi il tuo punto di vista.